Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere venute e venuti. Allora, stasera, non so se siete capitati qua per caso o se volevate proprio venire qua o siete venuti per scappare al freddo, dal freddo torinese, abbiamo la presentazione del secondo volume eh, di, questo, di questa saga meravigliosa che hanno scritto Maria Scoglio e eh, Cristina Tagliabue, che si chiama Missione Democrazia. Io sono. Uh, parità. Sì, missione Parità, perdonate. Missione Democrazia era la prima, era il primo libro. Eh, io sono uh, metà di Mamma di Merda, eh, la metà Mamma, eh, lei è di Merda. Uh, ma, io sono, ma invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Questa. Io sono Francesca Fiore, lei è Sara Malnerich e vi uh, così guideremo uh, alla presentazione di questo libro che è pensato per i ragazzini giusto uh, volete darci volete cominciare voi a introdurre il target la fascia di età per, per i quali è pensato questo libro l'abbiamo pensato per gli adulti e poi però abbiamo detto per <ride> convincerli diciamo che per bambini così magari e soprattutto il primo e forse sì il target lo raccontiamo raccontando forse il perché abbiamo deciso di, fare, di provare a vendere una casitrice questa collana noi siamo diventate mamme in anni più o meno che combaciano io un po prima e io un po dopo e, e ci siamo tante volte interrogate come amiche come mamme su come raccontare ai nostri figli delle cose importanti per noi quando era il momento giusto, con che parole, con che tono, eh, come una favola, come la realtà, facendogli vedere le news, ci sono mille modi. Molto poi... difficile, no? Perché poi sono temi complessi, che spesso non abbiamo le parole per, per raccontare. Non abbiamo, non ci ricordiamo, non abbiamo la competenza, non ci va, è tardi, sono stanchi, pensiamo che loro si annoino. E quindi per rispondere a questa esigenza ci siamo inventati, Sofia Leone ci siamo inventati delle storie fantastiche e siamo partiti col primo libro e poi col secondo e poi speriamo di andare avanti. Possiamo dire una piccola curiosità che Sofia e Leone sono i nomi dei vostri bambini in realtà. Sì, diciamo, la questione è un po' mh, verso di me, cioè più che altro riferita dentro al mio universo perché mio figlio si chiama Leone. In realtà Sofia eh, cioè, mh, sarebbe inventato in alternanza, cioè in alterità rispetto a Leone perché... Uh, in realtà Maria ha due bambini che si chiamano Antonio e Mila. A cui abbiamo dedicato, dedicato il primo libro, eh, esatto, il primo libro. Mentre il secondo, in realtà della parità, è dedicato ai compagni, eh, ai nostri mariti, compagni, insomma, fidanzati, chiamiamoli come vogliamo. Ehm, e quindi, sì, in effetti, mh, i nomi dei protagonisti dovevano essere inizialmente. Uh, dei nomi molto più altisonanti molto più storici che erano Nilde, Nilde, Nilde e Alcide poi in realtà mh, poco prima dell'uscita abbiamo visto un altro libro che stava uscendo proprio con protagonisti simili con proprio gli stessi nomi che Fantasia Nilde e Alcide? sì, Penso esatto eh, non ci piaceva neanche cioè visto lì abbiamo detto no, però eh, no era no, però un po' respingente che si chiama Alcide figlio, ai giorni nostri è abbastanza, no? Sì, in sì, particolare, ma d'altronde chi chiama Leone il figlio ai giorni nostri? Eh, Leone è invece è un nome di grande tendenza <ride> ultimamente. Esatto, è una battuta. Ah, è una battuta bene. Eh, e... <ride> Però ci terrei a dire che Leone è stato scelto prima che la coppia reale italiana <ride> scegliesse il nome del primogenito. <ride> Hai ragione che anche noi abbiamo la monarchia in Italia. Allora, a proposito di nomi, il libro si apre però con un altro coprotagonista che in realtà, c'è cioè, una eh, subplot, non so come dire, una sottotraccia, una storia nella storia. Eh, la storia di questo libro, in realtà, la, la struttura più o meno è sempre la stessa, ovvero c'è un elemento magico Succedono, succedono delle cose, il viaggio dell'eroe e dell'eroina, in questo caso c'è una situazione, succede un qualcosa che cambia le condizioni iniziali, che turba un equilibrio, che in questo caso è un equilibrio emotivo della protagonista, no? Di Sofia, e che nella vita vuole fare la vice allenatrice di calcio. Lei già è una calciatrice della squadra del libertas eh, in cui gioca con il suo migliore amico leone ed altri compagni e compagni di scuola e come a molte di noi è capitato nella vita eh, lei sta vivendo il sogno sta vivendo il suo sogno di fare la calciatrice e a un certo punto eh, qualcuno le fa notare che tu puoi anche vivere il tuo sogno come donna come femmina però il fatto che poi arrivi a realizzarlo, che tu arrivi davvero a ricoprire dei ruoli apicali, beh, insomma, no, dai, cioè, adesso anche meno, no, ma già ti abbiamo fatto giocare a calcio, già ti abbiamo fatto toccare la palla, adesso insomma che arrivi addirittura a governarla, no? a governare delle altre persone maschi e femmine ci sembra un po' eccessivo. Quindi, eh, in questa saga qui, l'elemento magico è un libro che eh, Sofia e Leone trovano, un libro che permette loro di viaggiare nel tempo. Adesso io vedo che ci sono dei bambini che non so se abbiano già letto Missione Parità Missione Democrazia e quindi non vorrei spoilerare troppo, eh, quindi mi terrò sul vago per certe cose. Però il libro in realtà si apre, dicevo appunto, con un altro personaggio che si chiama Tommaso, che è un po' il, il bullo, il bulletto della classe. Bullet della classe. Ehm, ma come, insomma, chi di, chi di noi è genitore o genitrice ehm, sa, o che ha a che fare con i bambini, sa che spesso i bambini sono eh, il riflesso di altre situazioni, no? di qualcosa che vivono in casa, che ascoltano. E i bulli di solito eh, sono bambini che hanno reagito a determinate dinamiche. E Tommaso è un po' uno di questi, perché la mamma di Tommaso non lavora, ad esempio. O Tommaso eh, da piccolo gioca a fare i lavori, i mestieri, di casa aiutando la mamma e gli viene detto ma queste sono cose da femmina tu non te ne devi occupare devi fare altro e questo apre ci sono già tantissimi spunti in realtà in questa cosa qua dal lavoro delle donne che chi ci segue ci conosce un tema eh, che ci sta particolarmente a cuore eh, c'è il tema degli stereotipi di genere e dei condizionamenti no e dei bias che poi ehm, spesso gli adulti eh, contribuiscono a tramandare no? e a, a, a rinforzare nei, nelle, nei piccoli esseri umani, no? che poi se li portano da grandi e poi diventano Presidente del Consiglio, e tutta una serie di cose. Scusa, mi è scappato. C'era una domanda. C'era una domanda. Allora, ehm, la, la domanda era su Tommaso. In realtà si sente che però voi gli volete, gli volete bene a Tommaso. Perché, perché li ho letti così perché bene il Bad Tomas. guy è sempre più affascinante della storia <ride> no? Sì, poi fisicamente assomiglia più a mio figlio del protagonista, devo dire Il perché Torello perché figlio Il figlio più il torello, un Torello, <ride> diciamo, tipo Tommaso rispetto che Magretto con gli occhialetti, eccetera Per cui anche fisicamente un po' Tommaso è così E poi Tommaso, Tommaso un po' dai, rispecchia tutti i ragazzi che abbiamo incontrato noi nella nostra giovinezza cioè, no? Il bambino un po' ego il bambino... Maschilista? Che pensa a se stesso, <ride> il bambino... Vabbè, i bambini tutti sono un po', no? Hanno bisogno di pensare a se stessi, ovviamente, sono... No? dovrebbe chiedere eh, a loro se conoscono un Tommaso che prende sempre in giro tutti, esatto. soprattutto le bambine, che appiccica le gomme sotto i banchi, che scrive, fa i disegni, le caricature... Prende un po' in giro... No. no tutti bravi. No, tutti bravi. Bene, quando lo incontrerai sappi che dentro quel bimbo c'è comunque un cuore buono, basta solo lavorarci. Comunque Tommaso, per dire Tommasa, poteva anche essere una femmina la bulla, eh? non è che deve essere per forza maschio, però noi abbiamo scelto Tommaso perché in tutte le storie, in tutti i libri c'è Tommaso, è sempre quello che fa un sacco di disastri e quindi... Quindi in questa storia però in particolare invece fa eh, poi alla fine comunque ehm, spinge diciamo il suo papà e la sua mamma all'interno eh, di, di, di un'avventura nuova che è quella proprio di, di, di cambiare un po' i mestieri che so, e i compiti anche no? che sono all'interno della famiglia. Sì, e beh, ci me... divertivano che Tommaso fosse dici, il prodotto poi inconsapevole di una cultura familiare in cui il padre lavora e la mamma ha lasciato il lavoro volontariamente, quindi eh, la mamma nega a se stessa anche di essere nostalgica rispetto alla sua vita precedente, quindi Tommaso non sa nemmeno che la mamma lavorava, e sì forse si ricorda qualche discorso però fondamentalmente, ma davvero mia mamma può fare questo, si stupisce, e, e una delle cose che appunto con Cristina, cioè, tutte noi mamme che lavoriamo ci sentiamo in colpa, c'è una base no? che, che lavora eh, dentro di noi, che quindi in qualche modo... Cioè, il senso di colpa, non un senso di colpa, nelle madri lavoratrici, nelle madri proprio il senso di colpa, a prescindere insomma, da quello che fanno, il senso di colpa ci accompagna subito, no? appena ci... Abbiamo partorito, ti danno senso di colpa, senso di inadeguatezza e via andare. Adesso <ride> gestiscitela te. E, però, a te. Però, cioè, ancora di più, quando torni a lavorare o vorresti tornare a lavorare e ti vergogni magari di dire che a te lavorare ti piace pure, perché questa cosa cozza e crea un cortocircuito con la tua funzione primaria, quella che ti viene riconosciuta, che è fare figli. No? io credo che non, non, non stia dicendo eh, nessuna cosa nuova per le persone, eh, uomini e donne che sono venute oggi qui, no? c'è un motivo anche evidentemente se siete venuti a sentire la presentazione di un libro che si chiama Missione Parità quindi sono temi su cui che sentite già molto, su cui siete sensibilizzati, che, che avete vissuto in prima persona il tema delle donne del lavoro e della realizzazione ritorna. ritorno, in realtà questo è un testo molto denso perché il il, tutto il tema della questione di genere, ehm, a, a, a, ci sono tutte le, le sfaccettature, no? ehm, cento e più discriminazioni diciamo, di genere, ecco, le trovate un po' tutte qui, eh, ma tra l'altro anche diciamo, con le giuste risposte che vorrete fornire ai bambini, anche con l'articolo della Costituzione che, lo, lo vieterebbe, che le vieterebbe queste discriminazioni, e, e c'è nel tema della, della, nonna, della, della nonna di Sofia il tema delle, delle donne e della realizzazione, di come eh, in realtà ehm, sia un, una, una questione mai risolta, no? Perché eh, le donne, spesso ci viene detto, eh, ma prima le donne stavano a casa e tutto funzionava bene, no? andava bene. Ma chi ve l'ha detto? Ma qualcuno gliel'ha chiesto? Gliel'ha mai chiesto a queste donne degli anni 50 se erano felici davvero? Se quella era la vita che volevano fare o se semplicemente era così e si sono dovute adeguare? Se il patriarcato interiorizzato ha lavorato in loro al punto di far credere loro che quella fosse... La vita migliore che potessero avere il sogno più grande che potessero sognare, no? Quello di fare una famiglia, fare dei figli e stare a casa. Mi sì, è partito lembolo. tra l'altro, questa parola patriarcato interiorizzato l'ho vista anche in una cioè, a parte che se ne parla tantissimo, ovviamente, però l'ho vista anche in una serie americana, per cui ho detto: Beh, non siamo, siamo solo, solo noi italiane così. cioè proprio un'avvocatessa a un certo punto sta casta l'embolo come te adesso, e parla di patriarcato interiorizzato. Quindi vorrei dire, ma voi lo sapete cos'è il patriarcato interiorizzato? O sì. introiettato. No, lei come dice di no, sempre, però. però. anche lì il risultato è Però, sarà Sara. Però se dovessi spiegarlo un po' cos'è questa cosa, perché c'è quella bimba che ha detto che non lo sa. Mi promettiamo che nel libro non... Nel, nel libro non <ride> c'è <ride> la scheda eh, sul la patriarcato interiorizzato. Diciamo, è un modo di dire, un modo di, eh, di di raccontare il fatto che certe volte neanche noi ci rendiamo conto, ci siamo rese conto di quelle che erano delle regole non dette, che magari erano un po' sbagliate, che non ci stavano bene, no? Però tutto andava così e quindi nessuno ha mai pensato di cambiare quelle cose, proprio perché in qualche perché modo… Non non sei neanche consapevole tu. Adesso vi racconto questo aneddoto che è successo, è una cosa che, che mi è successa ieri, allora, Elisabetta Canalis ha questo profilo su Instagram, ovviamente seguitissimo, poi tutte conoscete, tutti conoscete Elisabetta Canalis, no? Non mi sembra una casalinga, no? no. Allora, eh, lei ha una figlia di 4-5 anni, e, e la figlia eh, come compito a scuola le hanno chiesto di disegnare eh, sua mamma, quindi fare due disegni di sua mamma in due attività. E lei ha disegnato la mamma mentre passa la scopa per terra e, e il secondo disegno era la mamma che spolverava. Affettava le carote, Affettava le carote. con la mannaia. Affettava le carote con la mannaia e passava la scopa per terra. Al che io mi sono messa a ridere, le ho scritto in privato, noi ogni tanto ci scriviamo. Eh, perché lei ha un grandissimo senso dell'umorismo, anche quindi ci segue, una, così fa il tifo. Allora le ho scritto sì, ti vedo proprio a spazzate tutti i giorni là con lo Swiffer, no, Elisabetta Canalis, chicchi, chi, no? Non è, DV, Swiffer, non è una DV, testimonia della regione di Liguria, tra l'altro, perissimo. È Capisci, vuole capisci dire, la, so, la donna più dell'acqua del mondo, vie, <ride> dell acqua, non so. E allora lei si è messa a ridere, io le ho detto "Guarda, io ho la stessa che ho una vita sicuramente meno eh, brillantona della sua anche però ho questa sensazione che i figli ci vogliano casalinghe, cioè dentro di loro c'è una parte che ci vorrebbe sempre sul divano a sferruzzare e non si rendono neanche conto della fortuna che hanno invece di avere l'esempio di una madre emancipata che fa delle cose per se stessa, anche se questa cosa forse li fa soffrire in una certa misura, perché tu ovviamente questo tempo lo devi togliere anche a loro per fare altre cose, però noi siamo degli esseri complessi, noi siamo tante cose, noi dobbiamo anche riprenderci le donne che siamo dopo essere diventate madri. E quindi eh, sicuramente c'è un tema di questo tipo, fortissimo, e i nostri figli, che cos'è patriarcato interiorizzato? Non lo so, perché in effetti io mi arrabbio sempre perché eh, le mie figlie se la prendono solo con me se lavoro. E, e dico: dico sì, sì, ma vostro padre sta lavorando esattamente... Quanto, anzi, lavora molto più di me. Quindi perché io so, perché è un tema solo per me? No? In qualche modo è passato, anche se non hanno un esempio di, di donna emancipata, però è passato lo stesso, cioè l'aspettativa sociale per loro in qualche modo ha influito. E quindi è un, lavoro, è un lavoro faticoso. Noi stesse dobbiamo renderci conto e poi provare a trasferirlo ai nostri figli. Infatti, è una delle cose che, appunto, più tenere del libro: è quello di Tommaso che dice, Io voglio essere fiero di te. Insomma, che, che, che dice anche al papà: Io sono fiero di te se tu aiuti mamma. Con ognuno ci si deve prendere un po' di azione della famiglia, quindi ognuno deve praticamente prendere su di sé un po' dei compiti che svolgeva mamma, perché anche psicologicamente una donna ha bisogno di sentire che sia le cose pratiche che le cose morali emotive non sono interamente su di sé e, e quindi l'orgoglio di un bambino per un padre che cambia atteggiamento, che scardina su se stesso questo, uh, queste cose che gli vengono insegnate da piccolo l'uomo certe cose non le può fare e un bambino che è fiero della mamma che lavora ci piaceva tantissimo raccontare questo aspetto oltre tutta la parte degli stereotipi che sono importanti però sentire, far sentire i bambini provare a capire come si sente una mamma che ama il suo lavoro come si sente una mamma che, eh, a cui dici sono fiera di te ecco. questo è, è Tommaso quindi sì, assolutamente ci è piaciuto Tommaso e Tommaso in realtà ha un motore di cambiamento quindi Tommaso gli vogliamo bene anche perché è un personaggio in realtà molto positivo. E l'altro messaggio, mi sembra che ci sia nel libro, è, è proprio quanto invece si, si possa apprendere no? dalle nuove generazioni e, e quanto ci possono fornire delle chiavi di lettura, sempre se chiaramente è, ci, ci facciamo trovare aperti no? e, aperte e pronte a all'ascolto è, è disponibile, ma davvero, no? Non eh, con quella formula che adotto io spesso con mia figlia, diciamo, sì, sì, brava, no? E tu, nel frattempo, stai pensando, adesso devo fare questo, questo, quell'altro, no? E, e, e, e quanto, eh, in realtà, eh, sia noi possiamo influire con il nostro comportamento e con le nostre parole il peso che possono avere, no? appunto nella, nel rinforzo di certi eh, bias o stereotipi o anche nella percezione di sé, no? E, e a loro volta, però, quanto loro possono anche eh, condurci altrove, no? Influenzarci e, e, e Sofia e Leone sono due bambini che non solo influenzano gli adulti, ma cambiano spesso il corso no? De, proprio delle vite no? De, o le forme mentali e gli atteggiamenti che hanno gli adulti verso certe questioni. In questo io veramente ho trovato tantissimi spunti e, e molto più del primo, che comunque era anche il più difficile, forse io non so i prossimi, tra l'altro i prossimi, poi dopo ce li dite. È un libro sulla, sulla Costituzione in cui vengono analizzati gli articoli, quindi immagino che sia stato in una complessità eh, inenarrabile, ehm, ma c'è un in realtà c'è la parte di storia e di testo scritto in una maniera eh, molto comprensibile. Con dei passaggi si sente una voce narrante più forte in questo libro qua, no? anche più poetica. Ma ci sono dei un, sembra un film un po' della Pixar che si capisce no? che c'è tutta una, una dimensione che è per i bambini e poi c'è tutta un'altra dimensione, una sola dimensione, che è un continuo nicchiare no? e dare di gomito agli adulti. Io ho trovato tantissime di queste cose, no? Cioè, se siete riusciti addirittura in una frase a spiegare il benaltrismo, che ci sono adulti che ancora fanno fatica a capire che cosa sia, ok? Devo solo La solo trovare. Devo quindi. solo ritrovare. comode. Eh, questo questo problema della cecità che ormai mi affligge da un anno, non so se a voi è capitato, Ora, passati i 40 anni, ma vi saprò dire, perché io non li ho ancora compiuti, 40 anni, come tutti sanno. Sì. Da. Allora, mannaggia, prima l'avevo visto sì, adoro, e mi ha fatto... Volete, vuoi fare un tip-tap al volo? Così no, magari... Non... <ride> Eccolo, ho trovato. Um, le femmine allenano le femmine e i maschi possono allenare sia i maschi che le femmine. E nella Libertas sono praticamente tutti maschi. Mica ci vorrei rimanere male e fare capricci, proprio adesso che abbiamo un campionato da scalare. i eh, problemi delle donne non sono veri problemi, no? sono falsi problemi, sono capriccetti. No? Noi, noi pensiamo, la mamma pensa a profumi e balocchi, no? ci insegniamo. Le la canzone popolare e, e questo è quello che spesso noi ci sentiamo dire, no? che i nostri problemi sono ben altri problemi. A volte ci vogliono insegnare anche quali sono i nostri, no? sono ben altri problemi delle donne. Non so, adesso siete così puntigliose sulle parole. Le parole definiscono la realtà, la costruiscono, eh, strutturano il pensiero, le forme mentali, le parole sono fondamentali riflettono il livello di civiltà e eh, il livello di evoluzione di, eh, di un posto, anche le carceri, diceva qualcuno. E, scusate, allora, eh, dicevamo, ho letto bene che c'è ci cioè, questo doppio registro? L'ho visto bene? Ma abbiamo molto discusso prima di questo libro, forse perché appunto siamo un pochino più preparate sulla maternità e sulla parità che sulla costituzione è evidente eh, sia per la nostra storia sia anche un po' per i nostri interessi e il nostro vissuto e quindi, mh, quindi in realtà sì eh, c'è da una parte appunto un'avventura che racconta diciamo e fa diventare eh, divertente se vuoi il raggiungimento dell'obiettivo che sono le nostre piccole grandi missioni questa è la missione parità quindi ovviamente l'obiettivo a fine del libro che cosa sarà sarà di migliorare lo status quo della situazione, no? E poi eh, c'era proprio anche l'obiettivo di mh, lavorare un po' sull'immaginario. Questo immaginario eh, abbiamo fatto fatica anche io e Maria in realtà a lavorarci e a lavorare per raccontare qualcosa che non fosse offensivo nei confronti di nessuno e che al tempo stesso appunto fosse propositivo rispetto a un cambiamento. Il nostro tema centrale era proprio questo del lavoro e dell'indipendenza economica perché la vera missione parità in realtà avviene nel momento in cui c'è l'indipendenza economica della donna, quindi della madre. Eh, dire della madre è un passo in più rispetto che dire della donna perché è chiaro che Dopo che hai fatto il tuo percorso di studi comunque lavorerai eccetera eccetera. Però quando diventi madre no, affronti uno scalino, un burrone, che inevitabilmente ti mette a rivedere, e rimodulare comunque anche la tua carriera professionale, il tuo percorso, no? È inevitabile che ci sia uno stop perché stai facendo un'altra cosa altrettanto impegnativa e importantissima. Quindi, eh, ciò nonostante, diciamo, in questo stop... Uh, ci abbiamo messo la nostra uh, forte energia e pensiero nel raccontare una storia che permettesse di fare un restart no? o che fosse uno stop and go e non fosse semplicemente uno stop e una brusca frenata no? ma un momento di passaggio positivo all'interno del quale anche i bambini e anche tutti coloro che stanno intorno e osservano qualcosa che è cambiato ovviamente nella famiglia un equilibrio, i compiti, eh, no? lo, lo, lo trasformassero comunque in un momento in cui eh, la donna, eh, la ragazza, la bambina, si potesse riappropriare in qualche modo del proprio desiderio iniziale di realizzazione professionale di indipendenza. No? Quindi mh, il fatto che, eh, cioè, mh, ne abbiamo anche discusso con la casa editrice in realtà, raccontassimo eh, che eh, la mamma dovesse tornare a lavorare, doveva per forza tornare a lavorare in questa storia. C'era una mamma che, lavora, che non lavorava, che aveva rinunciato e doveva ricominciare. E doveva essere vissuta come una vittoria anche da parte del bambino. No? Anche se la mamma certe volte non riesce più a accompagnarlo all'asilo. Questa è una cosa molto difficile, ovviamente, da appunto, far interiorizzare ai bambini, ma lo sa bene che una mamma ci ascolta perché comunque è. È sempre un passaggio molto complesso, delicatissimo, difficile, eccetera. Però è anche vero che è necessario. È necessario per, per arrivare a, a come dire, no? un, un nuovo e eh, diverso equilibrio senza il quale comunque, secondo me, l'equilibrio della famiglia diventa un disequilibrio oggi nel 2023. Quindi eh, questa è stata la cosa più difficile perché ovviamente convincere anche i bambini della nostra storia che sono i bambini nella nostra testa, ovviamente, che, che, che poi entrano e diventano libro, però do, dovevamo trovare uh, questo tipo di uh, escamotage e, e farlo vivere come se... Uh, non come se, farlo vivere come quello che è, cioè un'avventura di riappropriazione dell'identità femminile anche, in cui uh, il primo che facesse il tipo fosse il bambino, No? senza che il bambino dovesse rinunciare a qualcosa ma in cui guadagnasse addirittura qualcosa no in, in cui tutti avessimo da guadagnare qu qu questa era un po la forse sì, avete reso evidente dove guadagna il bambino che non è così evidente normalmente no perché tu vedi la, che, che tua mamma non ti accompagna più all'asilo però che cosa stai guadagnando nel frattempo non è una cosa eh, che eh, ti dà un eh qualcosa di positivo magari nell'immediato, nell'immediato no? ti toglie perché qualcosa. Perché c'è meno tempo, e i bambini misurano tutto in tempo. Esatto, e quindi sì, in presenza, cosa... esatto, no? presenza, in quanto mi tempo. guardi, in quanto mi stai a fianco, in quanto ci sei. Non puoi neanche pensare e dire "Ah, il tempo è compensato dai soldi, perché non è un'unità misu una... no, di è... misura. Non, non è una non cosa una... che non sarebbe così... neanche giusto. E, me... e non lo è peraltro, no? non lo è neanche per noi. Sì, perché no, non è questo. Neanche no, perché per poi noi facciamo le nostre valutazioni anche economiche, no? Nel momento in cui andiamo a lavorare certamente rientrano, però a un bambino non interessa perché dopo che ha quello che è necessario avere tutto il resto non... Non ha, non dà un peso, giustamente l'infanzia è proprio questo: non doversi forse male, preoccupare. Infatti. Sono fortunati i nostri bambini perché non si devono preoccupare eh, se, di non avere la cena la sera o del paio di scarpe. No, infatti, noi abbiamo appunto voluto mettere questa una battaglia collettiva. Questa è una battaglia di una classe intera, quindi è la battaglia di Tommaso, che, che sostenuto da Leone e Sofia, porta tutti i suoi compagni di classe, con la maestra, dal papà a presentargli questo nuovo schema familiare che dovranno mettere in campo per far tornare la mamma a lavorare. Quindi è comunque una conquista, che è la conquista delle donne che lavorano, una conquista collettiva, quindi di una famiglia, ma di un gruppo che è la classe, di una bambina che ha una malattia e con la mamma sarà in grado di curarla e di una società intera che ha bisogno comunque dell'apporto delle, delle donne che lavorano, ha bisogno della nostra testa, della nostra umanità, del nostro mo modo di stare al mondo non solo a casa. Per cui sicuramente cioè, ci, ci piace che vi sia piaciuta questa parte perché forse è quella, al di là del sogno di Sofia, quella su cui ci giochiamo di più la nostra eh, svolta. Ecco. Posso parlare poi <ride> di una cosa cara Cristina. Sì, perché Cristina è la direttrice di un giornale che si chiama La Svolta e quindi se, scusate, no a DV, anche questa, ok? <ride> solo amicizia. E, però in realtà anche eh, Sofia sta lottando per la sua realizzazione professionale, in un certo senso. Quindi il, il tema è perfettamente attinente. Cioè, le due storie si incrociano, no? Eh, però davvero questa è una battaglia che si deve portare avanti tutte e tutti insieme. Cioè, e e non, non esiste un maschio contro femmine, no? Perché a un certo punto succede anche questo, chiaramente, no? C'è questa rappresentazione eh, che è. Eh, è un, è, un falso, cioè è un problema reale, perché, però purtroppo è, una, eh, è un falso sentire, perché non c'è nessuna guerra tra i generi. Cioè, mh, spesso sembra che questa guerra sia stata eh, generata dalle eh, femministe, userò per la prima volta in 40 minuti questa parola, eh, no, queste femministe incazzate, ho usato anche una parolaccia che sicuramente non avete mai sentito voi bambini, e sembra che siamo sempre così arrabbiate, no? che ce l'abbiamo con gli uomini. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così perché gli uomini stessi eh, rimangono vittime dello stesso eh, sistema patriarcale che è stato costruito intorno a loro e per loro. Però in realtà è lo specchio di un sistema di, di potere in cui c'è un, un, un up and down, no? un down, un'egemonia. C'è sempre uno squilibrio, questa cosa è, anche, è veramente molto sottile, questo, per questo dico è, va benissimo anche per gli adulti, um, c'è un, un passaggio in cui viene, eh, ma in una frase e mezza, poi questa cosa mi fa impazzire, no? che poi vabbè sono l'ugurraia caprolista, mi servono eh, sette cartelle per spiegare lo stesso concetto, una frase e mezza e eh, viene spiegato esattamente come funziona il sistema patriarcale no? e, e, e come i, in maniera poi ancillare venga sostenuto anche dal, non solo dagli uomini ma anche dalle donne. In questo caso è un, tutto un intorno ehm, alla battutaccia di... Eh, Maso si chiede quante volte no, voi avete riso, più o meno, era così, per compiacerlo. Ed è esattamente così, cioè in uno scambio spiegato come, come, perché da secoli no, questo sistema patriarcale riesce a, a, a proliferare, no? e riesce ad autoconservarsi, mm. perché in realtà eh, non è uno, non sono due, non sono tre, non sono dieci, è tutto un sistema che funziona così e si sostiene così. Spesso anche eh, le, le donne no, colludono con questo sistema qua. E, Mi sono perduta adesso perché stavo dicendo questa roba qua. Eh, ah, poi c'era un'altra un segnalazione che volevo fare. Piccola segnalazione. Un'interrogazione. Applica... <ride> allora, eh, questi bambini vanno in gita a un certo punto e si accorgono al Museo delle Cere eh, che i personaggi importanti italiani rappresentati sono praticamente tutti maschi. Eh, e ci sono così delle, delle sparute, sparuti gruppetti di femmine. In particolare ce n'è una, cioè eh, Rita Levi Montalcini. E per fortuna noi sappiamo che adesso non è più così, no? Sembra che comunque un sacco di donne al potere, sì, in effetti sì, una ce n'è. E, e che ci sia una grande rappresentazione, no? dei generi, un'equa rappresentazione. E a un certo punto eh, la, un bambino osserva, sì, abbiamo imparato che le, le vere persone importanti non sono gli influencer, ma gli scienziati i politici e gli scrittori. Potrebbe essere un bias, questo potrebbe essere un pregiudizio, uno stereotipo, perché insomma io ho pensato, no, adesso non. Da influencer. Da, da influencer, a parte mi sono, sono leggermente piccata. No? Ma a parte questo, ehm, mi, mi ricollego a quanto dicevo prima, no? all'importanza di saper ascoltare veramente queste nuove generazioni. Pensiamo a, a quanta divulgazione e attivismo invece hanno fatto ragazze e ragazze più giovani di noi sui social, io ho pensato all'importanza che hanno avuto i social, gli influencer, i tiktoker, nella rivoluzione che sta succedendo in Iran e che, ne, che hanno pagato le conseguenze e le stanno pagando. C'è una, una ragazza, una tiktoker, è scomparsa, non si sa che fine abbia fatto, ricoverata in ospedale, ma, insomma... Eh, forse sarebbe il caso di... no, Anche qui, i, i, noi adulti e adulte, rivedere i nostri bias rispetto ai no? nostri pregiudizi rispetto a dei nuovi modi di comunicare di fare l'attivismo eh, ai nuovi media ai nuovi canali che si utilizzano non, non buttare il bambino con l'acqua sporca scusate i bambini di nuovo ok non, non ci avete pensato questa cosa cioè, via... sì cioè il tema della cittadinanza digitale prima di tutto è è importante e ovviamente è una cosa che richiede quasi un libro rispetto che ah, eh, fatto eh, eh, eh, beh, visto che noi lavoriamo di, di missione in missione, sì, tipo, ma ci potete fare eh. uno spoiler anche di dove andrete spoiler. Con, uno spoiler dove andrete con la allora. Intanto la collana di quanti altri libri sarà composta e quali saranno i prossimi temi che affronterete? Eh, la collana è di 4-5 libri, credo, e sicuramente mh, nelle nostre intenzioni è quello di affrontare il tema dell'ecologia, eh, perché questa è una collana che è, è nata prima che ritornasse educazione civica nelle scuole, che però di fatto era anche un po' stata concepita per A, ah, fare L'educazione civica in casa, quindi tra genitori e figli, cioè ricreare no, quel legame, anche quel, quel dialogo eh, sulle regole. Se vediamo che un po' si era spento eh, appunto nel momento in cui l'educazione civica non era più materia di insegnamento, ma anche con lo sclerotizzarsi, se vogliamo, de, delle posizioni. In realtà c'è anche in Italia la cancel culture e quindi è sempre più difficile dialogare eh, avendo opinioni differenti e, e quindi noi vole invece volevamo con questi libri aprire un po' il dibattito in famiglia, però poi quando è stata reintrodotta l'educazione civica nelle scuole ovviamente noi abbiamo pensato che questo potesse anche essere uno strumento seppur comunque in vendita in libreria anche anche utile nelle scuole per raccontare le regole in maniera diversa. Da qui appunto il primo libro, Missione e Democrazia, che è dedicato alla Costituzione, il secondo ovviamente alla parità di genere e eh, già, come dire, nelle nostre intenzioni, nel nostro progetto che abbiamo presentato a Garzanti, c'era ah, forte e importante il tema dell'ecologia. Tra l'altro io adesso guido un giornale che si occupa fondamentalmente di ecologia eh, e quindi... Eh, mi appassiona molto questa, questa emergenza che non è soltanto di fatto un'emergenza di comunicazione, eh, è una cosa che riguarda molto i ragazzi, i ragazzi sentono moltissimo e da vicino, quindi sicuramente questo è una cosa che, che vogliamo che pensiamo che, che sia importante trattare bene, abbiamo visto che anche Geronimo Stilton si occupa di ambiente, d'altronde. Se lo fa lui buona esatto, camicia a tutti. Se anche Geronimo tutto. Stilton esatto, ha cominciato a occuparsi di ambiente e poi certamente la relazione, appunto, noi non... In alcun modo discriminiamo le voci che, eh, del dibattito italiano e internazionale, quindi da parte nostra non c'è il minimo snobismo. Non posso puntualizzare che con, questo era un museo di, eh, storico, quindi diciamo faceva sì, fuori il presente. Non, no, non c'era in alcun modo la, la, la, la volontà, anzi, noi veramente creiamo, crediamo molto ne, ne, nelle voci eh, del, del nostro paese e anche di tutto il mondo che. Che, che è uscito sì, sì, sì, poi no? eh, anche nel momento del Covid, che non era più presente sui media tradizionali, che è uscito dai social, che, che è un po' esploso. e no, Questo per dire che eh, certamente c'è molto protagonismo sui social media, però c'è appunto anche molto, molto attivismo. Eh, il tema centrale è un po' per noi: spolverata se vuoi. di cialtronismo, anche ecco. ci abbiamo. <ride> E, e poi tanti altri ismi, ma eh, quello che ci preme eh, studiare, cercare di, di, di, di insomma, interpretare, dare degli strumenti, è, è, è la relazione uh, con, uh, con il digitale proprio, no? con internet, uh, in cui nascono i nostri bimbi e quindi a, a, aiutarli anche a pensarla, oltre che a utilizzarla. Magari certe volte facendo un passo indietro, quindi leggendo un libro con no, un'avventura che li porti anche a, a, a mediare, no? a, a capire forse. Però appunto non abbiamo ancora pensato al libro, però pe, pe, pensiamo che sia, eh, che sia una tematica che merita un libro. Io, ecco. io ho fatto sta assist così... Eh. <ride> Ah, allora, eh, appunto, le prossime tematiche, ecologia chiaramente, penso sia in pole position in questo momento. Ehm, come, come vi muovete? Come vi muovete nella... Ah, ok, perfetto, posso, ho già capito, come, per, ci troviamo perfettamente. Da, allora, allineate, Mi posso scrivere Noi in questo momento stiamo scrivendo... Il Come vi senso, muovete sapere, voi? Così, così. <ride> eh, però noi lo, non diciamo discriminate, diciamo, lo poco. diciamo in un altro modo, eh, un po' eh, più esatto. forte, più colorito. Ecco. Eh. No, però anch'io vorrei ringraziarvi perché credo che in questo lavoro di missione parità, che si rivolge ai ragazzi e alle ragazze più giovani, e il lavoro che fate voi con le mamme e, con, e che quindi si riverbera proprio sicuramente sulle famiglie di presa di coscienza, fare gruppo, raccontare la realtà com'è, eh, riderci sopra, che è importantissimo, essere fieri dei propri difetti, eh, fare i contest alla cosa più brutta, brutta che hai fatto. <ride> cioè è tutto un percorso liberatorio bellissimo, utilissimo, che, eh, che personalmente, ecco, in un mondo in cui anche io vedo tutti perfetti, tutti bravissimi, tutti avanti, tutti performantissimi. Eh, potersi sentire bene eh, anche per una mancanza, di dimenticanza è bello, è importantissimo e quindi credo eh, sono... Ma perché noi partiamo che... siamo tutti, partiamo tutti con le migliori intenzioni eh? noi non, è, non vogliamo quasi mai fare essere, deliberatamente diciamo... male le cose però purtroppo siamo talmente cariche sovraccariche di eh, cose da fare noi donne in particolare, che siamo in questo periodo di transizione in cui abbiamo ancora tutti i ruoli che avevamo precedentemente a, a quando non, non dovevamo lavorare, e anche poi tutti i ruoli, tutto quello che deriva dal fatto che invece lavoriamo adesso, quindi abbiamo un sovraccarico. Ed è in inevitabile, cioè, io mi rendo conto che a volte mentre lavoro, scrivo. Sto pensando a una cosa da scrivere per un cliente, penso al ok, devo prendere la cosa per danza, per, allora devo iscrivere il modulo a cena. C'è cioè, troppo. Hai fatto Lise? Lì, vabbè, no, non ho deciso farlo. Siete ricordate? Okay. Non lo farò. E. E quindi mi, mi rendo conto che c'è veramente, siamo tutte sovraccariche. Mm, non dico che gli uomini no, non lo siano, perché molto probabilmente lo sono anche loro, però in qualche modo loro riescono a concentrarsi a fare una cosa per volta, no? a, E questa cosa noi gliela riconosciamo anche come un limite, ma beati loro! Cioè questa cosa che io sono multitasking, io non voglio essere multitasking perché questo essere multitasking mi, mi corrode l'anima, mi, cor mi consuma la vita. Quindi preferisco, preferirei anche io fare una cosa per volta, no? E, e quindi eh, sicuramente <ride> sbagliare è un modo per vedere, vedere il nostro lato umano e farci una carezza, dobbiamo essere più autoindulgenti e anche più indulgenti verso le nostre colleghe perché siamo sempre pronte ad additare eh, quella che fa non fa la cosa nel migliore dei modi perché il figlio va a scuola un po' con i capelli sporchi. chi se ne frega, basta. Cioè, eh, stiamo sopravvivendo, ci stiamo barcamenando in un momento in cui è, è difficilissimo perché veramente siamo in una fase di transizione io non credo che le nostre figlie, le, no, le nostre nipotine, quando saremo nonne eh, saranno nella stessa condizione in cui siamo noi adesso spero per loro, che avranno saranno, già avranno guardato il fiume noi siamo in mezzo al fiume, quindi dobbiamo barcamenarci